Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Mario Pirabbids Kingdom Battle. Ne, nella prossima puntata no Nella prossima puntata <ride> abbiamo fatto il boss finale di uh, livello 3. E nella Mondo, scorsa puntata Mondo. non avete risposto al sondaggio, quindi, sì, rispondete, quindi al rispondete al sondaggio. sondaggio oggi <ride> Altrimenti. Uh, Or else. <ride> Bene, quindi allora in questa parte dobbiamo fare backtracking, vi ricordo di e eh, rispondere al sondaggio <ride> Nel prossimo backtracking rispondete al sondaggio Allora controlliamo s un attimo velocemente qui E rispondete al manca. sondaggio Perché mi sono dimenticato di farlo Allora abbiamo mancato già questo Che sicuramente sarà da aprire qualche blocco E qui poi non sappiamo più Allora manca pure poco, vedi Secondo me non abbiamo mancato quasi nulla cioè le, le cose ovvie, le abbiamo prese quasi tutte, tranne forse questa e magari 21-22. Ma andiamo ancora. a vedere. Vediamo le musiche. Ci sarà qualche buco anche qui, sicuramente. Ma anche no. Sì, sì. il 24. Aspetta, si può sentire la canzone di Tasmafan. Questo è scontro sì. ghiacciato. Aspetta questo? No Beh comunque no, non lo avremo, mica lo possiamo sbloccare prima del coso. Ok. Uh, sì Poi vediamo le illusioni eh, Sì I modellini le Abbiamo illusioni. anche qui un, uh, un altro buco Sì comunque a me sembra strano che ci sono tutti questi buchi Non, non possiamo averli mancati così Sicuramente sono quelli che si, che si prendono con l'abilità nuova Quindi abbiamo mancati sicuramente un paio Se facciamo due da qua Magari tre facciamo Due di qua sono già cinque Due di qua sono sette Poi i tarocchi forse abbiamo. Oddio sì Aspetta, cosa? Cos'è sto caso? Ah, <ride> non, non capisco. Tutto. Eh, andiamo, andiamo e basta, controlliamo. Non, non so sinceramente questi come si ottengono, perché. <ride> non ne ho idea anche come io Come avevamo fatto a ottenerli tutti così a caso? Vabbè, ok. Ah, bene, quindi sì. Eh, basta! Secondo me ha senso che abbiamo mancati quelli soltanto. Quindi speriamo. E più che devi contare quelli del livello segreto, quindi. Eh, dove che devo andare? Di no, qua? In sinistra. Se appunto, passi nella ah, sinistra non saremmo in questione. Non, non abbiamo ancora non fatto la battaglia offline. La, la sì, off, off camera, vabbè. Di sicuro lo faremo prima della parte finale. No, di sicuro lo faremo dopo appena finito il video. Props. Ce la farò io, mm -hmm. <ride> Ok, quindi. Vi controlla qui in giro. Si, sì, vediamo allora qui non sembra esserci nulla vediamo qua se io vado di qui non vediamo. sembra esserci nulla, poi puoi skippare e no, non c'è niente questo l'ho già preso mm -hmm. e poi non sopra niente con la trivella cioè, per, perchè c'è la trivella, che si sblocca all'ultimo mondo sicuramente allora, quindi teleportiamoci qua subito. Io quando ho il gioco. Ok, sì. allora. Oddio. Guarda, siamo già in un labirinto, non so dove devo andare. Allora, secondo me il cancello... Aspetta, il cancello di regola ci porta all'ultima battaglia, giusto? Sì, quindi di là non devo andare Quindi possiamo andare di qua direttamente Allora, vediamo Vai, allora, no No, tanto inutile Allora, iniziamo C'è già una sfida, ok Allora, iniziamo da sinistra Ok Guarda quanti Ok, ecco, finalmente qualcosa di nuovo questo è dopo il 3-3, il, il terzo livello nel mondo Ok E questo c'è pure una scorciatoia che ci aiuterà a fare l'avventura, non so che cosa sia E questo puzzle. è il balzello, sicuramente era uno di quelli che era cioè l'unico che era mancante, in mezzo E ora vediamo, ci porta un nuovo puzzle Sì, è nuovo, no, no, non Ma è nuovo bello. Ok, vabbè, distruggi quello Aspetta E abbiamo una scorciatoia adesso Ah no, no, si, sì, in realtà. Bene, canzone durata. Dovrebbe essere la canzone di il coso. Tema del ghiacciolo. Cosa? Ok. <ride> Perché è qua. Va bene. Sarà nel livello segreto il il tema di fantasma. Uh, e ora dove siamo? Siamo tornati indietro, sì. Okay, sì. ok. Ok, quindi rompiamo questo. Questo che cosa fa? Ah, si, sì, è vero. Sì, per... Per muoverlo anche da qui, anche se non ha molto senso. Mi metti il blu. Anzi no, prima di mettere il blu, spacchiamo questi blocchi. Perché secondo me c'è un motivo per producere il pulsante. Non può essere così a caso. Infatti qui c'è un tubo. Ok, entriamo... Ok, vedi, capito lo sentito. Eh, vai. Questo tubo serviva per la scorciatoia, quindi... Sì, Ok. Forse hanno messo il, il bottone perché si resetta sempre il coso. Okay, non capisco quindi. perché è 3-1. No, è 3 segreti. No. No, 3-1 sta okay, scritto quindi 3-1. vedo già... Ecco, vedo... Oddio. Ci sono già 50 bestioni, ok. Sconfiggi tutti. Uv7, 3, 3... 5 bestioni. 4 bestioni, 5, 6, 7... 10. Sono 10 sì, in tutto, vabbè, sicuro. Certo. Che cosa dici? Sono 10 in tutto tutti. Allora, oh no. u 7 3... 2 3 bestioni 2 V7 4 5 6 3 V7 7 bestioni e 3 V7 ok allora qui penso di valore Rabbit Mario Semplicemente per i danni che fa e anche la sua distruzione di massa ok uh, le abilità ne abbiamo qualcuna di nuova no quindi possiamo andare direttamente così quindi allora vediamo Potenziamo tutti Prendi tutto Come sempre Poi Luigi metti Sguardo d'aquila E adesso facciamo andare Rabbid Mario in giro Tu Così attacchi pure Mario Ti pareva Quindi allora la Prima cosa direi Che leviamo Luigi e Mario da qua Quindi fai Questo che sei Ah ci sono dei mini tubi Che mi portano. Ok Puoi usarli con Rabbid Mario Allora voi quanto raggio di movimento avete? Non abbastanza a quanto pare. Quindi se metto qui. Se aumentassi il raggio del, del tubo puoi farti il giro della mappa um, in un solo.. Lo so però non mi sa un solo colpo. Allora, eh, quindi facciamo così. Così. Quella zona la lasciamo a rapid Mario praticamente. E perché non fai hai ah, vero nessuna scivolata? E poi però il martello non lo posso usare perché se no mi muoiono tutti. Quindi... Il bello è che sei anche Luigi, qual è il fatto? Ah, lì non mi sembra una buona opzione allora. Facciamo che mi metto qui. E poi uso la danza magnetica tipo là in mezzo. Sì, non mi sembra una cattiveria. Ci mettiamo qui, eliminiamo questo B7, Sei stato eliminato. Ah ah, sei stato eliminato. Vai alla Alla meno della vergogna. Bruh, bruh, bruh. Ok adesso Mario si deve levare, di sua iniziativa. Uh, questo può servire a niente, posso fare così e poi basta. E basta, quindi, quindi no. non farlo. Ci mettiamo qui. Scivolata a lui. Il eh... martello non mi conviene perché quanti anni fa. Ah in realtà, aspetta, 317. Sì, lo, lo colpi, lo uccidi in un colpo. Ok ok. Forse non lo uccido in un colpo, però se sono fortunato sì. Perché? Quanti tu... danni gli fai con la scivolata? 20, mi sa. No, 40, ok, allora sì. C'è scritto sotto là. Ah. Whoopssi Uppsi See you tomorrow. Actually no, because you're dead. Ok, ora It's Mario time. Actually no, it's Robin Mario Time, questa non la posso fare in ogni caso, vabbè senti Ci mettiamo qui e basta allora Vai col ecco tubo uccidi quel bestione Colpisci il bestione Colpisci il bestione Quale? Qual bestione Colpisco giù? Luigi. Quello giù Non colpisci Luigi con questo Ok ci mettiamo qui Martello Oddio Vabbè. Sì, gli ho aumentato il raggio, di un bel po' Non si è avvicinato abbastanza Però non dovrebbe cambiare nulla Muoviamo tutti e Ok, e ora possiamo attivare questa Okidoki. Perfetto, adesso dovrebbe funzionare molto meglio Quindi Luigi impediscili qualsiasi avanzata ma gli spreco su tre su solo quello Eh lo so però quello lo può fare Almeno uno mm. non attaccherà Mario Che vuol dire che oh, Ok buono buono Mi va bene Perché adesso lui vabbè si potenzia fa il, Tanto male a Mario Per non dire altro E lui pure attacca Mario Almeno non hanno fatto il vampiro Eh quella è già una cosa Ok adesso mettiamo il PLS Perché ce ne dobbiamo andare di qua E anche velocemente Beh Quindi Mario atta gli, gli attacca Potrei fare così? Mario non ha il martello però eh. ah. Allora mettiamo questa Ho uno scivolata l'altro blaster da lontano Allora no aspetta Iniziamo da Rabbid Mario che lui è quello più mobile Nel senso che può, ha più libertà di dove andare Quindi possiamo mandarlo Tanto qua Tanto solo quei due bestioni sono rimasti Oltre il 1-7 eh, Rabbid Mario, tipo, Mario, Mario non può fare niente non lo prende no Uh, che altre opzioni ho? Posso andare Lì, di qua? Da dove è venuto Mario, <ride> posso andare di qua letteralmente a assorbirmi tutti i danni. <ride> Penso che farò questo. Ok. No, no. Sì, fidati, ho un'idea. Sì, ma potevi venire dopo così Così Mario e Luigi se ne potevano andare e tu potevi fare la scivolata eh, esplosiva. Non ci, non ci arrivavo là. Cos'è il Ma non ci arrivavo là? Se, se... C è, c è, c è, ci sei arrivato, sei riletteramente lì Vabbè non preoccuparti dai non, non fa niente, tanto mi metto qua e li prendo da qua E perché non hai ucciso il Bugo 7 te con Luigi? Perché li prendo da qua in ogni caso Il Bubu7 te no Adesso aspetta, ma vediamo Allora Mario Scivolata, aspetta, quale che non ucciderebbe Mario? Molto probabilmente questo Quindi scivolata a lui e salto su lui e poi ci mettiamo dietro qua Penso Intanto muoiono in questo turno non parlo. Ok ora però eh, Rabbid Mario deve mielarli Cioè deve, deve ucciderli Allora uccidiamo questo Ok Ok non è morto va bene Però Mario lo farà fuori E adesso la cosa più importante è che Rabbid Mario Ok lo uccide perfetto quindi adesso il BB7 non, non verrà, vabbè, niente Finito questo? Sì Questo non, non fa nulla Ok Ora BB7 non è una minaccia Perché mi attacca lui e poi se ne va a quel paese Quindi possiamo farli fuori e dovremmo aver finito Dovrebbe farlo fuori In un colpo solo Sì Ma il limite era, era due turni Sì due turni certo Come si fa in due turni? 3 su 3 ok uf, uf, uf, uf. Vabbè abbiamo, abbiamo il terzo turno praticamente tutto libero, Quindi ok Non ci ha curati però Questo è un problema Ok abbiamo un po' di puzzle adesso da fare Non lo fa mai Ah Ah, ok, quindi ogni blocco che rompiamo, no? No, solo il primo e sei bloccato qui. Sembra che devo ripulire tutto allora. Ah, c'era un tesoro qua, non l'ho visto nemmeno. <ride> e qui c'è un tasto che mi riapre il bond, sicuramente. Il bond. Eccolo qua. Ok, quindi. Tasto. tasto tasto che okay, è easy sto puzzle e poi tasto di nuovo ora si torna indietro e si fa lo stesso invece no <ride> Cosa? Uh, di là si va avanti sospetto di qua qui serve una scatola che non ho quindi allora andiamo di qua andiamo sopra al tubo Aspetta, qua c'è il stessa. Si, sì, la statua dovrebbe starci lì a quanto pare no, allora ritorna il tubo. Forse la statua sta avanti. Vediamo. Si, sì, qua serve. Sì, allora starà avanti la statua. A meno che cosa c'è qui? La non statua probabilmente. No, non c'è nulla lì. Allora andiamo avanti. Uh, tanti soldi Veri moni Senza dubbio Vediamo, possiamo rompere i cosi con la statua? Sì Super il tubo mettiamo la statua, prendiamo qualcosa E mo ah ok non si dovrebbe spostare di lato Now what Ora arriva da dietro con il tubo <sighs> Complete. Ah ecco c'è la battaglia Aspetta allora Ho visto c'era un altro tubo attività. Vediamo dove ci porta. Tanto questa cosa qui Ma che serve? È possibile che c'è questo tubo qua Che non so nemmeno da dove è. viene Sì Ok Andiamo allora di qua A sinistra di nuovo Prendiamo quei tubi lì Vediamo, ecco, infatti c'è un tasto qua che posso premere Ma. Così. Non sono collegati uno all'altro. Non... Ma perché? Ma da dove si viene? Non mi dire che è dalla battaglia. dopo la battaglia. Bruh. Ok, sì, quindi questo qua dovremmo finirlo dopo la battaglia, a quanto pare. Va bene. Metti un healer. Sconfiggimi il boss, ok. Sarà facile allora. Eccetto che ci sono 40 bu e Aiutanti Valkyrie ovunque. Il boss è, ben, è lontano, 40 km. Ok. Wow, perfetto. Allora, Matty o Nidor. Allora, Volevo vedere un attimo quanta vita hanno loro. Non me la fa vedere. Grazie mille. Allora, mi ricordo che Mare è molto danneggiato. Facciamo così. Vai. Combatti Sì Mario è molto danneggiato, Rapid Mario non lo era molto però ok Ah quindi per prima cosa vi curiamo mm -hmm. Bruh Allora poterem Voglio il PLS con Luigi no, penso che la vista era Posso già attaccare persone da qua Posso eliminare gli aiutanti ok Sì Ok, quindi Luigi ha già fatto una buona mossa Potrei prendermi un Bu E poi scappare via qua Però devo vedere modo dove mi importano i Bu non voglio sinceramente vederlo Allora Tu Tu puoi affrontare Diciamo di Prendere il Bu mettiti qua E attacca lui 25% Ma perché? Ma cosa? È direttamente di fronte Madonna Ok Non importa Meno male Però non è morto in ogni caso Quindi vabbè eh, Con Luigi mi metto qua Sto a punto Vediamo dove mi porta indietro okay. grazie cioè in di fronte al tubo madonna no voleva farmi il suo schianto a terra invece no che okay, però sto qua è ancora vivo è molto sicura ecco Ok, allora. Questo c'è il B. La cosa non protetto in effetti. Però quell'aiutante deve morire. Quindi vediamo... Allora. Mettiamo questa e prendiamoci tutti gli attacchi di questo turno. Quindi ci mettiamo qui. Okay, loro esplodono subito Quindi facciamolo <ride> Si è presa al vuo la sentinella Come se servisse a qualcosa Ok doppia kill Mario può usare questo E saltare Sull'aiutante forse Sì molto bene Però poi deve tornare indietro qua Qui ce n'è solo una ok Bonk! Ok. Ora Luigi ti tocca andare a prendere i soldi. Mi dispiace è molto doloroso farlo però. E ora salta su Maria. Quindi mettiti qui. E boh. Ora tipo il bullo porta dietro di me. Ah questo quindi... No. Non l'ha inchiostrato, molto male, molto male davvero. Speriamo che non lo butta dietro di me il, il coso. Eh lo oh, fa. Fa esattamente quello. Ok, speriamo che cammina prima di attaccare, almeno così lo posso uccidere. Speriamo non lo butti dietro di te. Eh invece no, ecco. Oddio. Ma perché? Ma perché? Ok, allora... Pure Yoshi ha il... Uh, Rabbi Yoshi, ha il... Uh, cosa lì, come si chiama? Che? Si schianta a terra quando sale. No, non ce l'ha. Ah. Il minicola non ce l'avesse. Oh. <ride> allora. Ti sto solo chiedendo. No, non... Vabbè, lascia stare. Allora, ci mettiamo più... Qua non mi prende? Non credo. Ci mettiamo qua, proprio in avanzcoperta. Sperando ti che... Lì. Eh? Non ti prende. Il bu mi prende, no. no, Mettiamoci qua sperando di attirare l'attenzione di quelli. Manda qualche volta una sentinella completamente a caso per attirare i bu. Eh, sto mi prende così, sì Si, sì. l'abbiamo già visto prima, allora devo restare qua. Luigi, però, la sentinella. Anima Winner. Però non posso fare niente, cioè, dopo... Perché hai messo il piellesto uh, Boh. Bravo. Mettiamo questo. Prenderà l'altro blu. allora Mario adesso può muoversi. No, aspetta spada dove che lo prendo? Ho visto un 100% o sbaglio. Sbaglio. Se mettessi qui. Secondo me non ha senso proprio avvicinarsi. Beh, avvicinarsi è anche l'unico modo per effettivamente uccidere. Però il mini boss fa troppi danni. Quindi non mi conviene. Allora mettiamoci qua. No, lui mi porta indietro Luigi, Luigi che ha targetato le Valkyrie che stanno là sopra A meno che mi mancano. La Valkyrie, cioè ce ne sono una. Le altre sono tutte morte. Indovino un po' da chi. Sono state morte. Perché entrambe, no? Wow. Ecco, ora sono ancora più invincibili di prima. Proprio Luigi verrà targettato dalle Valkyrie. Eh, Rabidivici non ha ancora la cura al prossimo turno. Però ha la sentinella. Sì. Mandala. Allora andiamo da qua sopra. No. Sto andando con... No. Madonna, perché? Perché? Madonna mia. Non si avvicinarono mai quelli. Quindi non mi conviene usarlo. Volevo andare dentro il tubo, però non, non, non ha funzionato. Ma a sentire la di Peach. Ah. Vai. Si dividono pure il, il danno, quindi meglio. Non è morto uno nemmeno? Allora, tu levati da qua. Sì, da qua li prende. Allora, devo prendere l'aiutante. Se non prendo l'aiutante, si cureranno all'infinito. Quindi. Non muore, però, eh. Perché c'ho pure la protezione. Quanto fa il critico? 107. Quindi non lo uccidono nemmeno se volessi. Prendi, eh, prendi l'aiutante in ogni caso. Perché tanto la Valchiria muore sempre. Eh? La Valkyria muore anche se attacchi l'aiutante, quindi attacca, attaccalo. A Luigi non può fare niente perché volevo entrare nel tubo. Non guarda, non c'è ness nemmeno nessun buco qua che mi avrebbe fermato, mi sarei potuto mettere qua e attaccare quelli. Ma Se ti non fossi no. messo là avresti preso il buco. Vabbè, è una metafora, cioè non proprio in quel è una posto metafora. là. Ah. Perfetto, ora mi uccide Luigi. Come ha com com com fatto a prendere il buco, tra l'altro? Boh, è esplosa la sentinella. E' è esplosa la sentinella davanti. Allora, ha preso il buco e ha preso la sentinella. Si, arrivano a morire. Ok, sto infame sicuro, ma? E mi attacca Luigi. Ma almeno non muore Luigi, non può morire Ah, pure il Creed Ah, pure non posso nemmeno usare la vista all'eroe adesso, ok Vabbè, guarda Muori, con fame Ecco, ma è rimasto solo il boss Da qua non lo prendo manco, cioè, vabbè Mettiamoci qua in ogni caso Prendo la, la, la copertura, vabbè Allora, curiamo. E ora devo andare per forza... Cioè, tutto. Devo andare tutto per tutto. Allora, Rabbit Peach. Devi scendere qua. Scivolata. E poi ti levi. Ma tanto. Tantissimo. Tanto. appena attaccarlo e meno vabbè no ma mi spieghi come funziona cioè può passare attraverso il tubo ma eh, eh, perché lo scudo è diretto verso di qua allora il rapid pitch da qua non lo può prendere ok va bene mario invece scivolata salta su pitch no perché no perché non si può fare sia la scivolata che è il salto serio si sì, all'ossessione nemica non si può fare posso spiegare che non stai più attento durante il gioco è successo già un sacco di volte ok e ora muori Qua la, la vista dell'ora di Luigi sarebbe stata utile perché Luigi l'avrebbe targettato però purtroppo devo sbagliare i tasti cioè devo cliccare per sbaglio e quello mi deve congelare ok Tanto mica ci arriva la vista dell'eroe di Luigi qua Sì ci sarebbe arrivato Poteva attaccarlo ma non lo vedeva eh, Anzi Adesso facciamo fuori eh, c'è la sentinella Spam. Sì Buttiamo questa allora prima Ed è già praticamente morto Quindi facciamo la finita E come si prepara la finita? Così Che buono Mmm. Piante al miele Se non è per... Ok, meno male madonna mia. Stavo già per tirare un, un bestemmione Ok, meno male Quindi abbiamo dovuto restartare... 5 volte Abbiamo dovuto fare 5 livelli su 2 In pratica 5 tentativi in realtà Ok, nuove armi Che sembra che siano uh, Uno per uh, probabilmente Rabbid Mario Mi sa che lo riconosco quello Rabbi, La secondaria di Rabbid Luigi Si sì, il razzo Poi uno per, per Peach Perché c'è il ghiaccio E poi la sentinella penso sia per uh, Luigi Perché è rimbalzo Poi nuove sfide E nuove eh, possiamo, possiamo rifare questo capitolo se vogliamo Ok quindi adesso uh, Torniamo sì. qua Andiamo di qua Sì Completa il puzzle di prima Eccolo qui Eh? Questo mi porta sotto lì Quindi giusto Sì Sfera, buono. 5 solo, non buono. Ok, ora vai lì Vai lì, vai, vai torna indietro questo è l'equiposo Quindi devo tornare a parte sì. Ok Torna indietro Non cliccare il pulsante Ehi ma guarda C'è la sfida S2 qui Wow, wow oui, oui. Ok Quindi adesso Andiamo a finire il puzzle Prendiamo gli ultimi tesori e poi preghiamo qualche dio del RNG O meglio, della fortuna Che, che siano tutti Altre sfere, sono 20, sono 20 E poi l'ultima cosa dorata, il modellino dorato Fantasma Ok, quindi A questo punto torno direttamente al castello di Peach, giusto? No perché no? Perché puoi andare più avanti, cioè... Dove? Ci può essere altra roba anche dopo il corso segreto. Ma se c'è la scorciatoia lì? C'è la scorciatoia per tornare indietro, non sì. per, per andare... Ma andiamo di qua. Cioè magari c'è altra roba, se non c'è... Boh. C'è mai stata altra roba dopo il livello segreto, no. non penso. Vedi c'è sto tubo qui? Che mi porta di nuovo al puzzle quello delle piattaforme. Eh sì. Quindi è finito ok torniamo a cassa di Peach anche se non penso che abbiamo preso tutto uh, qua che livello era più o meno? Eh uh, mm, 3, oh, 7 vai. Uh, Vediamo di qua okay. ok Un altro modellino 3D Pulsante Ok Abbiamo, sbloccato, abbiamo sbloccato questo sbloccato? Mi sa forse è una scorciatoia oppure è un passaggio che avevo bloccato prima, diciamo. Vi sono dei blocchi da, da rompere. Ah oh no, è una nuova area. Qui non si può andare. Ok, qua bisogna andare qua. Che cos'è? Tipo una specie di labirinto invisibile. Non prendo subito la via ovvia Ecco qua c'è una statua per esempio Come la prendo? Da salendo di sopra Ok allora saliamo Ok allora non saliamo Saliamo qua E andiamo di qua oh, Ok, oddio oh, Soldi A me Tutti a me Ok Rabbi di Yoshi E poi una musica scommetto No, altre sfere Altre dieci sfere Ok Non male Quindi Che cosa manca adesso? Basta Tecnicamente No, c'è cioè, cioè letteralmente un, un coso chiuso rosso lì Quello? Eh mm, Però come ci arriviamo? Non ho idea Vediamo da qua si può andare da qualche parte No? Allora, niente, mi sa che dobbiamo... Mi sa che c'è un'altra zona proprio da dove andarci Quindi prendiamo di nuovo sto tubo, suppongo Qui c'è una via. Eh? Qui c'è una via. Dove? Ma dove stava questo? Più avanti di, di prima. sparati tira cannone. Spar Vediamo ah, dove si può andare. Ok, allora... Vai. Da dove sei venuto? Da sotto o da sopra? Da sopra. No, no, non c'è andare, ma è, devo... è l'unica via per a... da, da dove si va avanti. Non... Lo sanno benissimo dove stiamo. Eh si eh sì, perché c'era il cannone C'erano pure altri due tesondo Aspetta che sono questi Altri tesori. Non ho idea di cosa sia questo posto però ok Non lo so Ok quindi questa Questa Altra sfera Vediamo davanti qua L'abbiamo completamente ignorato Mi ricordo che ci siamo passati qua quindi di qua se vado di qua che succede? Questa sta ah come abbiamo fatto? Ah là ci sono già lei. Eh non mica si vede benissimo, guarda così si salta perfettamente. Non si, non si, vede, non si nota affatto. Vai sul tubo speriamo che ci porti lì e, Ma anche no. Che tubo? Cioè, cioè il cannone intendo invece si sì, me lo ricordo perfettamente no, siamo passati a una le cose qua. perché l'abbiamo già fatto nella storia normale però non l'abbiamo la, riguardato oggi magari c'è qualcosa che abbiamo missato Guarda guardala Fai vedere che sta, se sta qualcosa. Non sta niente, questo è solo una scorciatoia. Vedi. Ok. E quindi mo ci manca quell'altra cosa. Sto andando indietro. Sì, nel senso, portano indietro da, da, al contrario da di. Eccolo. Ok, allora eh, qua prima del livello quanto ha detto. Qui c'erano questi blocchi che mi sa che avevamo pure visto. Però ovviamente bisogna romperli. Però stavolta ce ne siamo dimenticati quindi. Ok. La prossima volta mi sa che ce li dobbiamo segnare. Cioè. L'abbiamo fatto col mondo 2, perché non l'abbiamo fatto questo mondo? Perché era un po' inutile, poi ci dimenticavamo dove fosse il coso. Ok, allora. E qui c'è il tarocco finale. Infatti al mondo 2 li abbiamo presi anche senza il l'aiuto delle foto. Beh, e questo. È almeno sblocca via lì. Non si può. Come? Non si può sta letteralmente il pulsante lì vicino? Non ho visto. Eh, ok, con... questo ci riporta praticamente qua. Uh, pre, dopo il, pre il al puzzle pre-boss che pensavamo che fosse incompleto, ma veramente era sì, soltanto Quindi adesso torniamo al castello bello. di Peach. Vediamo il cannone se abbiamo tutto. Sì. Crociamo le dita Che non abbiamo mancato niente E li abbiamo presi tutti Ok Quindi tutti e cinque i... Le zone, suppongo Sì Vabbè Bene, quindi Nella prossima parte iniziamo l'ultimo mondo Il mondo quindi, 4 eh, off camera farò Rifarò quel livello là E Nella prossima parte inizieremo il mondo 4 Quindi iscrivetevi, sondaggio Eccetera, eccetera Quindi ci vediamo alla prossima Ciao